Justine e Selena, matrimonio segreto contro la volontà della famiglia. Justin Bieber e Selena Gomez si sposano? Gli ultimi gossip sulla coppia. Justin Bieber è pronto a sposare Selena Gomez. Ma il ritorno di fiamma non ha convinto fino in fondo la famiglia dell'ex Stellina Disney e in particolare la mamma Mandy, che del canadese non ne vuole proprio più sapere. Per questo la coppia che sta cercando di mantenere un basso profilo con i media sta pensando ad un matrimonio segreto. A farlo sapere è Life e Style, che riporta il piano dei due cantanti. Ovvero quello di compiere la classica fuittina italiana e mettere così tutti i paranti davanti al fatto compiuto. Lidea non entusiasma molto Selena, ma la ragazza non vuole rinunciare al grande amore della sua vita che ha finalmente riprovato. E così, ora che ha capito che Justina è cambiato, è pronta a sposarlo di nascosto, lontano da drammi problemi e inutili pregiudizi. La madre di Selena Gomez non apprezza più Justin Bieber. Mandy Tefi, la madre di Selena Gomez, è del tutto contraria all'ennesimo ritorno di fiamma tra la figlia e Justin Bieber. Quest'ultimo in passato ha fatto soffrire parecchio la ragazza a causa dei suoi tira e molla. L'ex star di YouTube ha ammesso di essere cambiato, di essere cresciuto e maturato, ma questo non è abbastanza per la famiglia di Cell, che si aspetta un nuovo passo falso da parte dell'artista. Per questo la coppia trascorrerà il Natale separata ma... Quasi certamente, si ritroverà insieme per Capodanno. Chissà che il matrimonio non avvenga proprio durante l'ultimo dell'anno e. Eh? I gossip sul matrimonio di Selena Gomez e Justin Bieber. Stando a quanto si legge sui media americani, Selena e Justin starebbero pensando ad un matrimonio al caldo. Molto probabilmente alle Barbados o alle Hawaii e in presenza di pochi amici intimi. A celebrare le nozze invece dovrebbe esserci il pastore che ha riunito i due ragazzi. Proprio grazie alla frequentazione di una chiesa di Los Angeles, Justine e Selena si sono riavvicinati e hanno ripreso a frequentarsi. Per la gioia di Bieber che in cuor suo. Nonostante la relazione tra la Gomez e The Awakened, ha sempre saputo che l'interprete di Voves è la donna della sua vita.